A tutti sono candida. Nel video di oggi voglio decorare questo annaffiatoio comprato da Ikea in metallo, È una forma trovo molto carina e ho deciso di decorarlo. Eh, per, decolar, per decorarlo, voglio utilizzare questo tovagliolo che ho trovato molto carino, e di conseguenza utilizzerò colori come il grigio, come il rosa, magari del, del grigio metallizzato. Adesso vediamo, man mano che, che, che, che lo sviluppo, eh, deciderò un pochino come, come utilizzare i colori, perché in questo momento non ho ancora proprio ben, ben l'idea di, di, di come farlo. Però sono sicura che una volta attaccato il tovagliolo, ho iniziato a vederlo colorato, mi verrà in mente qualcosa. Ehm, allora innanzitutto prima di procedere con la decorazione cosa faccio vado a pulire bene eh, il, il mio annaffiatoio con, con del semplice alcol in modo da, da sgrassarlo fatto questo eh, praticamente eh, vado a dare e due mani di eh, acrilico bianco facendo asciugare bene tra una mano e l'altra questo è il risultato dopo aver dato due, due passate di bianco lasciando asciugare bene tra una mano e l'altra adesso andiamo a preparare il nostro tovagliolo per poterlo incollare sul mio innaffiatoio allora cosa faccio vado a strappare il tovagliolo intorno alla mia figura bagno con un pennellino con dell'acqua così da rendere più... da facilitare il... da facilitare quando strappo quindi facciamo così e andiamo a strappare la prima parte del tovagliolo ne strappo due così andiamo ad inserire la figura sia sul davanti che sul dietro del mio tovagliolo quindi abbiamo fatto la prima e tagliamo anche la seconda andiamo magari a togliere anche questa parte qui del tovagliolo che è inutile adesso poi lo vado a strappare più nei particolari adesso facciamo il primo strappo così grossolanamente la prima volta e poi andrò a rifinire meglio i dettagli in questo modo qui per esempio cerco di tagliare proprio la carta abbastanza vicino alle mie figure così, in questo modo e anche qui anche sotto non lascio comunque il tovagliolo tagliato di netto perché come ho detto già diverse volte se voi lasciate il taglio netto si vede molto di più quando andate a incollare la differenza tra dove c'è il tovagliolo e non c'è. Invece se io vado a creare questi strappi così, in, questi in questo modo, il tovagliolo rimarrà molto più nascosto una volta che viene incollato. Andiamo a farlo anche qui sull'altro. Se voi passate l'acqua, poi viene molto più semplice andarlo a tagliare. Facciamo così, passiamo l'acqua anche qui, in questo modo, così. Vedete che immediatamente riuscite a portare via il tovagliolo, fin dove c'è l'acqua, vedete? dove ho passato l'acqua, mi permette di, di andarlo a strappare facilmente, così. Ora, una volta tagliato il tovagliolo come ci sembra giusto, vado a recuperare chiaramente solo il primo dei tre strati. anche qui togliamo ancora un pezzettino così e adesso i nostri tovaglioli sono pronti per essere attaccati sul mio annaffiatoio per incollare eh, il tovagliolo sul, sull'inaffiatoio utilizzo della colla per decoupage o se non avete apposta della colla per decoupage va bene anche della colla vinilica diluita al 50% con acqua allora vado ad appoggiare il mio tovagliolo in questo modo così essendo il tovagliolo molto sottile basterà mettere la colla al, sopra il tovagliolo per farlo aderire una cosa importante come dico sempre è quello di partire dal centro e di andare verso l'esterno, in modo da evitare di creare delle bolle d'aria quando si incolla il tovagliolo, così. Se fate in questo modo, l'aria uscirà quando porterete il tovagliolo verso l'esterno e non si creeranno le bolle, in questo modo qui. Date una buona dose di colla anche poi sopra, in modo che il tovagliolo aderisca perfettamente soprattutto sui bordi in modo che poi non si stacchi così andiamo ad applicare il mio tovagliolo anche sul retro esattamente nello stesso modo quindi appoggiamo così E andiamo ad incollare e questi sono i miei due tovaglioli incollati sia sul fronte che sul retro del, dell'anaffiatoio adesso facciamo asciugare perfettamente una volta fatto asciugare il tovagliolo da ambo le parti come procedo con questo tampone e con il grigio chiaro vado a creare grigio chiaro che ho messo nel piatto dove è ancora tutto sporco di bianco, in modo da mischiarlo ancora con un po' di bianco. Vado a tamponare intorno al tovagliolo per eliminare vedete i, i segni netti del tovagliolo, quindi vado a colorare con questo tampone in questo modo. così vedete vado, vado a colorare tutto il mio annaffiatoio in questo modo andando a nascondere così dove finisce il tovagliolo e dove comincia il mio bianco dell'annaffiatoio Questo è il risultato dopo aver tamponato tutto intorno alle mie figure. Vedete che sono, in questo modo sono rimaste più, più integrate meglio con lo sfondo. Per rendere ancora più uniforme il disegno sul mio sfondo, voglio andare con questo timbro di scritte a timbrare in maniera irregolare diciamo un po' di scritte qua e là. Sul, sul mio annaffiatoio per fare questo utilizzo il colore allegro ombra che è un pochino più scuro quindi vado a sporcare il mio tampone quello che avevo utilizzato prima per, per colorare e vado a sporcare il mio timbro così E vado a creare queste scritte in maniera irregolare, in questo modo, così. Facciamo anche di qua, vado ad aggiungere ancora un po' di colore, così. ok vedete che in questo modo abbiamo reso ancora più uniforme il nostro, la nostra base allora una volta finito lo sfondo del mio annaffiatoio voglio praticamente in, colorare delle parti in maniera in maniera netta e cioè pensavo di fare eh, il beccuccio con il manico grigio e magari questa parte con la striscia qua sopra in alto rosa, per dare un po' di colore più acceso, a, del colore un pochino più acceso al mio annaffiatoio. finire il mio lavoro con le ombre che daranno risalto un po' a tutto quanto voglio ancora fare una cosa, voglio utilizzare questo stencil di stamperia per creare un po' di motivo qui su questa parte rosa che è rimasta un po' vuota e quindi voglio fare un pochino di pizzettino sul grigio con, utilizzando parte di questo stencil. Ora non mi resta che finire il tutto con il pennellino a scalpello e le ombre, che farò con, il, con questo colore, il colore ombra di Allegro, che mi servirà per dare risalto diciamo, a tutti i particolari del, del mio annaffiatoio. il lavoro finito ve lo faccio vedere nei particolari ho fatto qualche ombra qui intorno all'inizio del beccuccio diciamo e sui bordi per dare un po di risalto al disegno anche qua intorno, intorno al manico e, sul, e sulla punta qui dell'anaffiatoio. Se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi e cercherò di farlo più in fretta possibile eh, oppure se vi fa piacere lasciate semplicemente un like o un commento così eh, saprò se anche questo video è stato di vostro gradimento. Se non siete ancora iscritti al mio canale vi mi fa piacere vi chiedo di iscrivervi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo non mi resta che come al solito augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!